Buongiorno a tutte e tutti e a tutti, sera l'altra. D'altra sì. parte, l'isola di Afrodite, come dicevamo eh, sì. non, eh, non sì. ci poteva sfuggire. Eh no. È un brano cipriota, è una canzone folkloristica. La versione che abbiamo sentita, al di là del fatto che sia una registrazione un po' casalinga, è cantata in due lingue, quindi in turco e in greco, sono due lingue tra virgolette ufficiali dell'isola, divisa in due sì. dal 74. Allora, se eh, va bene anche sì. per voi, io inizierei raccontando un po' la storia di questa isola, eh, di cui si sa ben poco, così eh, andiamo a, a vedere un attimo come siamo arrivati ad oggi. Sì, anche, anche arrivandoci eh, ci si sente un po' eh, come fuori dal mondo, eh, cioè, sembra proprio di essere in, in mezzo al mare con altri, altri ritmi, altre, altre forme di... di di vita, di esistenza. Nel bene o nel male? Ma anche in parte anche nel bene. Direi più la, la, la, greco cipriota, la parte greco ah, cipriota, cipriota. Eh, sebbene sia. Più che altro turismo e eh sì. pastorizia, agricoltura. Eh sì, eh sì. Allora. un pochino più, più, un più male? Un po di, Ah, oh, anche meno male, questa è una bella cosa. Che Io non sono mai bello. stato. Si mangia bene, ah, beh, nel, nella zona mediterranea si mangia sempre bene. Allora, nel lontano 1571, praticamente, eh, l'isola viene conquistata dagli ottomani. Era praticamente il punto di ritrovo dei pirati e davano troppo fastidio agli <ride> ottomani. Hanno detto, cosa facciamo? Andiamo un attimo lì a conquistare. Il, la sorveglianza e la sicurezza era nelle mani di un veneziano, Marco Antonio Bragadin. Okay? Secondo alcuni libri c'è stato proprio un accordo e questo signor Bragadini si è proprio ritirato e ha lasciato l'isola all'occupazione ottomana nel lontano 1571. E poi mi, nel mille, 1878, invece, per un accordo commerciale legato a una guerra, gli ottomani hanno concesso al Regno Unito l'isola, un po' come il caso dell'Hong Kong, se non mi sbaglio, no? proprio hanno dato in affitto. Esatto. Hanno dato. E nel lontano 1923, quando è stata fondata la Repubblica di Turchia, eh, le, la nuova Repubblica ha riconosciuto l'isola come un protettorato eh, britannico e ha aperto il suo primo, la sua prima ambasciata eh, sull'isola. No? Okay. Fino, fino agli anni 50, 55 e 56 arriviamo con una sorta di eh, tranquillità. E negli anni 50 eh, la parte greca, anche okay, la popolazione greca soprattutto con la spinta di un movimento nazionalista fa un referendum non riconosciuto dalle, da altre, eh, dalle altre parti dell'isola, dal dagli UK oppure dalla Turchia eccetera e decide di unirsi alla Grecia, questo è un referendum che non ha nessuna valenza però fanno un'azione un del genere. Di qua arriviamo fino al 1960. Che l'isola dichiara l'indipendenza dal, dal Regno Unito. Nel 61 entra nel Commonwealth. Ok? Mm -hmm. E, e da quel. Un percorso eh, che è contemporaneo a quello dei vari eh, esatto. francamente dal colonialismo. Esatto, esatto. Allora, negli, in quel periodo, quindi negli anni 50-60, nascono i primi gruppi ultranazionalisti di destra, sia greci che turchi. Okay? E, um, I gruppi più famosi sono tipo EOKABI, eh, che è la, il gruppo ultranazionalista armato greco, okay? che è, secondo alcune fonti è stato anche finanziato dalla dittatura dei colonnelli greca, perché lì vengono fuori i primi progetti della Grecia che è eh, quello di fare un colpo di Stato in Cipro e ottenere tutta l'isola e, e fa, eh, legare tutta l'isola alla grande repubblica Ellenica, eccetera. E quello che è stato tentato? Quello che è stato fatto perché al potere c'era un, eh, un ex prete diciamo, eh, Macarios che è stato rovesciato eh, nel proprio 61 col colpo di Stato eh, appunto delle, de, dei gruppi ultranazionalisti greci appoggiati dalla dittatura dei colonnelli greca okay? e che queste signore ex prete era anche il primo presidente appena arrivato al potere tipo, e l'hanno buttato giù. E, e dall'altra parte contemporaneamente sono nati anche gruppi eh, ultranazionalisti armati turchi, il più famoso è TMT. La cosa più curiosa è che ehm, negli anni, negli anni successivi il conflitto è andato avanti, la tensione, così tanto che nel 74 appunto, con colpo di Stato è arrivata la Grecia sull'isola e come contromanovra la Turchia ha portato le sue, mandato le sue truppe sull'isola e, e così l'isola pian piano si è divisa in due. La parte la, il gruppo ultranazionalista armato turco TMT, subito dopo è stato integrato nell'esercito cipriota. Ah. <ride> Quindi, cioè, questo ci ricorda una cosa molto familiare alla storia italiana. No? E la cosa ancora più interessante è che uno dei membri fondatori di questo gruppo TMT, Rauf Denktas, dal 1983 fino al 2000, è stato presidente della Repubblica del Nord Cipro. Quindi il primo e il, il più importante Presidente della Repubblica è il fondatore di un gruppo armato ultranazionalista turco. No? Poi arriviamo nell'83 e, eh, e nell'83 arriviamo che la parte nordica turca eh, arriva a occupare un terzo dell'isola, nel sud invece due terzi eh, dell'isola appartene al, alla Grecia. Anche in questo All... caso, come è successo tra India e Pakistan, ci sono stati dei... Delle degli spostamenti certo di, di... La gente ha abbandonato le abitazioni e si è spinta da una parte all'altra, un po' come quelle che abbiamo detto qualche puntata fa, eh, quello che è successo tra Grecia e Turchia, no? spostamento delle persone, migrazione forzata. Andiamo sono al 2004. Sì, tutti. esatto, è vero, anche in Italia. Nel 2004 invece viene fatto un referendum per unire l'isola. La parte turca dice di sì, vota per, a favore di questa idea, quasi del 74%, la parte greca invece no. In quel periodo c'era un elemento molto importante, che la la, il Cipro del Sud stava per entrare nell'Unione Europea. Entra nel 2004 come la metà dell'isola, nel 2008 eh, decide di adottare la moneta europea Euro. Okay? E la cosa interessante è che la capitale Nicosia risulta oggi l'unica capitale divisa in, in due. Esatto. Nel 2008 però pian piano a, a, arrivano le prime... Mh, e si sciolgono le, le prime restrizioni e, e a, si aprono alcuni checkpoint per me, permettere agli abitanti di Nicosia di attraversare da una parte all'altra. Mi permetto di segnalare un film molto interessante in merito alla divisione di questa capitale, si chiama Torna a casa Jimmy di Marios Piperidos, dovrebbe essere un film di 3-4 anni fa, è molto carino. E, e parla, è un film comico ma interessante che, per, che parla un po' della divisione della capitale è, è una cosa molto interessante è un film molto light oggi 30.000 soldati della Repubblica di Turchia sono al nord 35.000 soldati del Regno Unito sono sparpagliati in tutta l'isola 928, soldati... eh, sì. 928 soldati 928 soldati dell'ONU sono lì per garantire eh, la sicurezza Secondo l'ONU e il Consiglio dell'Unione Europea eh, la Turchia risulta il paese che ha occupato l'isola e la parte nordica dell'isola. Sì, la narrazione che si trova nel, nel museo, che è proprio ehm, è, è un museo costituito dallo stesso checkpoint che è ancora, ancora attivo. Eh, non penso, è come, come eh, Berlino, peggio no, ancora. Eh, sì, eh, ci sono tutti i muri, i cavalli di tutto quello che, che è il, il, la separazione. E in più c'è questo museo con fatto di varie fotografie de, dell'epoca e, e la narrazione è appunto questa, cioè che il, quelli che hanno aggredito sarebbero i turchi, ma perché il museo si trova dalla parte di Nicosia. Ah, okay. per... <coughs> e poi nell'isola tuttora ci sono due enormi basi militari dell'Unione Unita. Allora, un'isola um, appunto divisa in due, la parte nordica è, sarebbe eh, la Repubblica Turca del Cipro del Nord, riconosciuta soltanto dalla Turchia, ha dei rapporti sportivi oppure commerciali eccetera, solo con la Turchia, ci arrivi con il volo attraverso solo la Turchia, e, per esempio addirittura i eh, rapporti sportivi ci sono, ma a livello internazionale no, tipo una squadra calcistica turca, in Coppa Europa può giocare con una squadra calcistica del Cipro del Sud, ma con Cipro del Nord non può svolgere nessuna, nessuna partita professionale con il Nord, perché il Nord non fa parte dell'UEFA, FIFA, niente, niente. Quindi una parte al di là della storia, una parte totalmente isolata e dipende molto dalla, dalla Turchia. Ha avuto quattro presidenti, Rauf Tenktash che abbiamo citato prima, poi Mehmet Ali nel 2005, eh, per cinque anni ha lavorato, Dervish Erolo fino al 2010 e Mustafa Akinje fino al, 2000, al nel 2015 ha preso l'incarico fino a qualche giorno fa. E qui arriviamo al motivo per cui abbiamo dovuto parlare di Cipro. Esatto, prima abbiamo capito cos'è questo Cipro, dove Se si dove trova. Fuori. Esatto, allora in realtà le elezioni per il Presidente Repubblico eh, dovevano svolgersi 6-7 mesi fa, ma per eh, la pandemia hanno dovuto rimandare. Eh, ci sono due turni perché nel primo eh, eh, c'è cioè il ballottaggio praticamente del Cipro e quindi... Nel secondo turno sono arrivati due candidati, uno è Ersin Tatar, l'altro è Mustafa Kınz, Mustafa è il presidente uscente di sinistra, un architetto, ha, part, ha, ha studiato in Turchia, ha fatto parte del movimento del 68, nel 76 è stato eletto come sindaco di Nicosia, fino al 90 ha lavorato come sindaco di Nicosia, l'ex ministro del turismo e il leader del movimento per la pace e democrazia, che è un movimento turco-cipriota eh, e greco, che aveva l'intenzione di strutturare eh, un percorso politico per unire l'isola. In effetti, Mustafa Akringi durante il suo, appunto, la sua carriera politica sempre ha sempre lavorato per un progetto confederale in cui due popoli avrebbero vissuto sotto la stessa bandiera, sotto lo stesso Stato. No? Nel 2015 appunto, è diventato Presidente della Repubblica, ha iniziato a svolgere degli incontri con la parte meridionale dell'isola. Okay? È stato accusato fortemente, soprattutto dalla destra cipriota, eh, ma anche dal, dalla Turchia, di eh, portare avanti le trattative a sfavore dei turchi ciprioti. Intelligenza col nemico. Esatto, quindi questo è stato un pochettino, possiamo dire, che a causa della propaganda l'elemento che l'ha fatto perdere le elezioni. Chi ha vinto le elezioni è Ersin Tatar, fortemente eh, sostenuto da, da Ankara. Un signore del 60 è nato a Nicosia, ha studiato in Cipro, UK e in Turchia, è il leader del partito dell'Unione Nazionale, un imprenditore eh, audiovisivo, quindi ha fondato dei canali televisivi, ha lavorato e cioè, ha lavorato come amministratore delegato in un'azienda che produce dei sistemi di sicurezza privata, okay? Mural Holding è un'azienda turca che produce delle, dei teaser oppure dei, delle pistole eccetera eccetera. Lavora e, e, e lotta, sono le sue parole, per l'indipendenza del del, della parte nordica dell'isola, ha dei legami forti con la Turchia, ha, nel suo ehm, comizio subito dopo la vittoria elettorale ha detto che ehm, porterà avanti eh, anche le politiche energetiche della Turchia in, nella zona, okay? sia sì all'accordo della pace ma con le nostre condizioni, questa è la frase più interessante di Tatar, e le condizioni decidiamo noi, non qualcun altro, più libertà e riconoscimento per il nord lotteremo per esistere, devono rispettare la nostra lotta, siamo pronti per il dialogo con il Sud. È stato un, un discorso di 13 minuti molto breve, Ehm, nel primo turno 67% di affluenza, nel secondo, eh, nel secondo eh, scusa, nel primo turno 59% di affluenza, nel secondo turno 67% di affluenza. Nel primo turno ultradestra e eh, eh, nazionalista cipriota ha boicottato l'elezione, nel secondo turno molto probabilmente hanno appoggiato il candidato appoggiato da Ankara. La differenza è pochissima di 4.000 voti, no? però eh, Tatar è ora è al potere. E, e Mustafa Kange, l'uscente presidente, ha accusato Ankara di intervenire nelle elezioni, addirittura alcuni giornali locali parlavano dei militanti dei partiti che compongono il governo ad Ankara in Turchia, di essere presenti in Cipro e girare casa per casa e fare propaganda a, per il conto del presidente vincitore. Okay? Quindi, eh, se, e poi nell'ultimo intervento parlamentare di Erdogan eh, abbiamo sentito che e appunto lui in primis ha invitato i, i ciprioti a votare eh, un Tatar che è appunto il vincente delle elezioni. Ora cosa ci aspetta? Ora ci aspetta probabilmente una linea politica molto allineata con Ankara, scelta, la scelta della federazione sarà incestinata oppure eh, Tatar insisterà sul, sul fatto che debbano essere riconosciuti e tu di conosciuto tutte le richieste del Cipro del Nord, ok? Quindi non è una non, non, non ci aspettiamo una confederazione eh, come è stata progettata, due stati, due stati indipendenti e addirittura Tatar dice che due stati indipendenti, tutti e due europei, okay? e poi e probabilmente eh, le politiche energetiche eh, della Turchia attorno all'isola del Cipro, dove sono state scoperte le fonti in questi ultimi anni, saranno fortemente sostenute dal presidente vincitore. Quindi sarebbe il primo, il primo pezzo di Turchia che entra in Europa? Potrebbe, se entrerà in Europa, non, non sappiamo. Sì. No, sì. Prima di passare alla questione energetica, cosa, cosa è cambiato negli ultimi 15 anni da quando appunto era la parte greca ad opporsi all'unificazione ad adesso che invece è la, il Cipro del Nord che si, si oppone a questi tentativi, soprattutto adesso immaginiamo con le nuove elezioni? Allora è, è aumentato molto nelle ricerche che ho fatto in questi giorni e lo spostamento dei cittadini turchi nati in Turchia verso l'isola con delle agevolazioni fiscali eccetera, quindi c'è stato un, un tentativo di cambio demografico, in secondo luogo un'iniezione di denaro pazzesca che ha aumentato in questi anni verso il, il sud, in, il nord, in effetti, se, se vai a studiare ehm, il profilo economico di una parte e l'altra dell'isola, i profili economici sono molto diversi, il nord risulta molto più ricco, eh, e ma soprattutto grazie all'iniezione di denaro della, di Ankara, no? università private, casino, tante, è un'isola, una parte un po' diciamo, un paradiso fiscale, no? è aumentata molto l'occupazione, e soprattutto negli ultimi anni ha aumentato molto l'occupazione e l'impiego pubblico, no? un po' stile Craxi degli anni 70-80 in Italia. E, mh, nel nord sono nati anche eh, dei piccoli partiti di ultradestra, eh, come risposta eh, populista al, alle politiche eh, che riguardano l'unificazione dell'isola. In effetti il, il Presidente uscente è stato accusato di, eh, di non avere un po' la mano pesante sul tavolo e eh, di lasciare eh, i, i, Ciprio, i, i greci di, di portare avanti come vogliono le, le trattative. Quindi ehm, ovviamente il fatto che siano state scoperte le fonti energetiche attorno all'isola eh, ha, ha, ha lasciato bocca aperta in diversi paesi, dall'israele alla Grecia, dall'Egitto alla Turchia, ma per il nord è stato anche, soprattutto per i partiti di destra, un elemento di propaganda, perché eh, non stacchiamoci dalla Turchia e così in un domani potremmo avere anche noi una fetta in questa grande torta. Anche perché comunque adesso stavo in Uh, immaginando il uh, livello temporale c'è stato anche il, il default della Grecia di mezzo e quindi uh, la fiducia economica del, del sostegno uh, da parte del, della Grecia verso Cipro probabilmente. Il cambiamento economico della Grecia eh, conta un sacco e, e poi vabbè, e, anche se fa parte dell'Unione Europea, comunque Cipro del Sud, eh, che è diciamo, l'unica parte ufficialmente riconosciuta, è una, fisicamente è un paese molto isolato dal resto del mondo. No? C'è stato il tentativo di farlo diventare un paradiso fiscale, soprattutto il capitale sudafricano ha investito molto, le banche, piccoli imprenditori hanno aperto dei conti correnti nel, nella parte meridionale dell'Istituto Isola, ma eh, tutti questi tentativi non, non sono andati a buon fine. In effetti l'attuale presidente eh, de del Cipro del Sud, accusa eh, in, diversi, in diversi suoi discorsi, accusa l'Unione Europea di trattare l'isola come se fosse un figlio adottivo. Okay. Aveva accennato al, um, alle risorse, che in effetti, mettendole in relazione anche a vari stati che, che infatti. In questo ieri, ad esempio, hanno proseguito eh, gli accordi bilaterali tra eh, Libano e Israele, cioè due stati che non si parlano, che non si riconoscono, il Libano non riconosce. Con Israele bene. parlano tutti in questi Adesso giorni. Sì, Adesso si, eh, lo chiamano Abraham's uh, Accords, esatto. <ride> cioè, il mondo intero addirittura il Sudan, forse dopo ne parleremo anche con, con Angelo Ferrari. Ehm, e... e stanno creando stanno cercando di definire e pare che vadano d'amore d'accordo gli israeliani e i libanesi soprattutto perché i libanesi hanno ormai le pezze al culo ehm, e si devono mettere d'accordo sulle zee che è uno dei motivi di maggior attrito tra uh, Turchia e Grecia per, per la questione di Castello Rizzo ad esempio che, che sommato in effetti verrebbe da dire che eh, alla, alla Turchia rimane sì e no, un, due metri di battigia esatto. e tutto il resto se lo prende la Grecia eh, però in realtà sono dietro a, a questi nazionalismi ci sono uh, gli interessi delle compagnie petrolifere, perché attorno mm. a, a Cipro mm. si sono già spartiti praticamente tutto quanto, sì, sì. Uh, Total, uh, British Petro e soprattutto uh, Eni. Eni. Sì. Sì. Sì. Giacimenti petrolifere e del gas attorno all'isola... Sì. Sì, veramente hanno, possiamo dire che stanno cambiando molto il, le scelte politiche di diversi paesi in zona, è una cosa molto nuova di, di questi ultimi 10-15 anni le scoperte intendo, però dall'Israele come diceva la Grecia, dalla Turchia all'Egitto ci sono delle iniziative, in alcuni casi tentativi falliti e eh, un, un po' aggressivi però ci sono delle iniziative che forse nell'arco di 20-30 anni, anni cambieranno anche prof, i profili governativi e, e gli approcci economici, i rapporti tra i paesi questo rende ancora più centro dell'attenzione all'isola del Cipro forse parleremo sempre di più negli anni prossimi eh, poi è anche coinvolto in quel corridoio esatto. che, che hanno creato dal, di nuovo di, di sé del, della zone, eh, delle zone marine che sono, cioè, sì. si spartiscono gli stati per il controllo anche ittico assolutamente assolutamente allora, eh, se abbiamo chiuso con l'isola io passo al caffè turco e, oh, ieri sera ho realizzato che non abbiamo spiegato ancora come si fa il caffè turco macinato, tostato diversamente, un caffè molto più fine non è come quelle che usiamo nella moca, non è come il caffè italiano e quindi si potrebbe mettere in un pentolino un po' d'acqua abbastanza quant quanto una tazzina, ok? 2 tre cucchiaini proprio di caffè e un po' di zucchero e si mette tutto in un pentolino, un bricco, e, e poi quello si posa sul fuoco a medio oppure basso. Okay? Dato che il caffè è molto fine, si scioglie. Con un cucchiaino si gira piano piano fino a quando non si amalgamano non si amalgamano tutto mentre sul fuoco esattamente su, quindi acqua zucchero e caffè si scioglie tutto e poi pian piano inizia a salire fa un po di schiuma a quel punto spegni e, e servi ovviamente il caffè dato che non l'acqua non passa attraverso il caffè e, e non entra in un altro contenitore come il sistema si sì, e qua è il caffè messo fatto in questa maniera messo versato dentro la tazzina dovrebbe depositarsi, quindi, in fond, pre, quindi un minutino si aspetta prima di bere, se no la bocca diventa una schifezza. E, e poi è lì che nasce il, il rituale di leggere fondo caffè, perché il fondo si deposita e giri la tazzina è sul piattino e poi c'è tutto lo spettacolo di cui parliamo magari un'altra Ma volta. senza zucchero? Eh, ma si può, si può, si. Sì. Non è molto gradito e consigliato in realtà. Il caffè turco si prende con almeno un pochettino di zucchero. Allora, poi si accompagna con il liquore, con, con i locum, con i dolciumi. Ah, ma si può correggere? No, si accompagna, non si ah, corregge. Sì, sì, c'è bicchierino a parte oppure dolce a parte. A Sarajevo mi avevano servito, per esempio, con il locum, questo dolce greco turco. Eh, proprio di base ti davano con quello sì, sì, dolce, dolcissimo diventa caffè come data invece eh, ricordiamo che oggi nel lontano 79 vinse il primo premio al, Mi al film festival di Milano un film molto interessante turco Yusuf, il Ekenan". Yusuf Ekenan sono due nomi proprio di due bambini che crescono un po' nelle, nei quartieri difficili di, di, di Istanbul un film di Omer Kavur che all'epoca ebbe de dei problemi con la censura in Turchia e nel 1980 Fu soltanto introdotto nelle, nelle isole, ma nel mentre nel 79 a Milano vinse il primo, il primo premio, sì. ah, ma... questo è un film molto interessante. Era sì, il un po periodo in cui Gunei era in galera. Esatto, era il periodo in cui Gunei era in eh, galera e pochi anni dopo Gunei, il Mas Gunei avrebbe vinto il primo, il, esatto, il primo premio a Cannes con il film Muro, che è un film spettacolare anche quello, nell'84 se non mi sbaglio. A proposito di Cipro invece ehm, consiglio un film, parlando dei film, Ciamur si chiama Fango, è stato doppiato e sottotitolato in, in italiano, credo che abbia vinto un, un premio a Venezia, di Dervish Saim, Ciamur, il Fango. Quindi con questo io avrei chiuso, abbiamo parlato... Alla, al di fuori della, della, del caffè, del caffè turco, di questa rubrica che ospitiamo. Um, Due parole sul ritiro. Del, ah, così. Dalla <ride> del, del, Siria eh, annunciato in pompa magna ieri da, da, sì. dalla Turchia. Ma è stato, in realtà, prevedeva, nel, era previsto nell'accordo che è stato fatto tra Erdogan e Putin, quando Erdogan è andato a baciare le mani a Putin una volta che hanno ucciso 39 soldati in una notte in, in Siria, dopo l'ultimo intervento della Turchia verso Idlib. L'accordo prevedeva che Erdogan avrebbe garantito la tranquillità la serenità in zona e dopo eh, l'esercito turco si sarebbe ritirato da diversi checkpoint che aveva occupato. Eh, ma nel mentre invece in questi tipo neanche due anni eh, diversi checkpoint sono stati dalla Russia consegnati alla Siria no? e quindi di, di, di fatto la Turchia aveva iniziato a ritirarsi più o più no, ieri invece per la prima volta ufficialmente proprio un intero gruppo armato eh, dell'esercito turco si è ritirato da un checkpoint che controllavo da tempo proprio i furgoni, i carri, i soldati sono entrati ufficialmente ritirati in, in, in Turchia, eh, in realtà non è niente di spettacolare, straordinario e interessante, eh, era previsto nell'accordo, eh, però ovviamente ci sono diverse, diverse riflessioni politiche qua dietro, eh, eh, la prima domanda ovviamente è ma perché cazzo siete andati a rompere gli allora? Eh. Ah, ecco. questa, eh, <ride> questa è la prima domanda, non, non viene data risposta, eh. <ride> bene, va bene, eh, grazie, grazie eh. a voi, buona giornata a tutte e a tutti.